Sì. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto mi scuso per aver rimandato oggi l'assessore La, risponde e in questo caso tocca a me, come assessore al bilancio. Ma eh, ieri non sono stato bene, ma oggi sono perfettamente in forma, soprattutto a disposizione di tutti coloro che interverranno e, soprattutto, come sempre, di tutti i cittadini di Roma Capitale, e questo è il mio ruolo e cerco di portarlo a compimento indipendentemente dalle piccole defianze che possano succedere nel corso di questa fantastica avventura. Intanto volevo ringraziare tutti coloro che hanno già indicato le domande che sono state da me selezionate eh, e che mi consentono anche di rispondere a temi che sono di interesse per la città e sono anche molto contingenti. E quindi eh, innanzitutto volevo ringraziare, eh, e qui mi sono fatto l'estrazione delle domande, come prima la signora Gabriella Moriconi che dice vorrei sapere se eh, controllate come spendono i municipi e se state snellendo la burocrazia, che è già una domanda molto interessante alla quale rispondere e non a caso tutta la struttura capitolina a partire dai consiglieri, la giunta, il sindaco e tutti i dipartimenti sono stati interessati dai nuovi strumenti di programmazione che abbiamo importato in ottemperanza a quelle che sono le novità legislative, che impongono anche un nuovo sistema di rendicontazione e di programmazione da parte degli enti pubblici. Quindi, signora Moriconi, io la invito, e in questo momento qui gli diamo tutti i riferimenti, a vedere tutte le delibere nuove che stiamo portando in approvazione che andranno in Assemblea Capitolina entro la fine dell'anno che rappresentano i nuovi strumenti di programmazione con l'indicazione degli obiettivi e tra questi obiettivi in particolare quelli della regioneria e del Dipartimento delle Entrate ci sono i monitoraggi che devono essere con frequenza trimestrale rappresentati all'interno della Giunta con i quali vengono certificati tutti gli accertamenti per quanto concerne le entrate e tutti gli impegni di spesa per quanto concerne le uscite e quindi i servizi che noi diamo alla cittadinanza. Il sistema di monitoraggio che prima in realtà non veniva applicato a Roma Capitale anche perché non essendo stato un ente sperimentatore dal 2012 non ha utilizzato i nuovi strumenti, iniziano quest'anno ad avere quel tipo di rendicontazione che porterà soprattutto al primo step a luglio del 2018 a vedere lo stato di attuazione dei programmi ossia il grado di raggiungimento degli obiettivi che sono stati assegnati ad ogni singolo dipartimento e soprattutto a tutti i municipi perché nel nuovi strumenti di programmazione gli incontri con i municipi sono stati molto frequenti e frequenti nella logica del fatto che si sono incontrati tutti insieme con l'assessorato al bilancio e quindi abbiamo confrontato tutti i servizi relativi soprattutto all'assistenza sul sociale e alla manutenzione in relazione al grado di soddisfacimento e di gradimento nei confronti dei cittadini di Roma Capitale divisi per i municipi, confrontandosi tutti insieme. Quindi vuol dire che tutti i municipi erano presenti a tutte le riunioni e hanno visto le differenze di trattamento che ci possono essere all'interno dei vari punti di della città di Roma Capitale e quindi il confronto tra i vari municipi cerca di armonizzare i servizi nei confronti della cittadinanza. Quindi, questo è il primo esperimento che sta passando ora all'interno delle commissioni, laddove le risorse che sono state stanziate all'interno del bilancio di previsione vengono costantemente collegate a quelli che sono gli obiettivi che poi verranno rendicontati in Assemblea Capitolina e che sono a disposizione sul sito internet di Roma Capitale per quanto concerne anche. Il grado di impegno di spesa e il grado di soddisfazione dei cittadini in merito a quelli che sono i risultati conseguiti dall'amministrazione in base ai nuovi strumenti. Per quanto concerne poi in particolare lo sforzo che l'amministrazione ha fatto sia per quanto riguarda la dotazione delle risorse e ricordo che l'ammontare degli investimenti sul triennio ammonta a 557 milioni che noi abbiamo inserito con opere che sono già allo stato avanzato della programmazione in quanto inserite all'interno del bilancio di previsione, e in più 255 di questi 557 sono stati stanziati sui trasporti per consentire alla cittadinanza di muoversi per le loro esigenze in modo più efficace ed efficiente. Con questo mi piace anche sottolineare e rispondere in particolare alla domanda della signora Raffaella, che mi chiede come sta andando in questo momento il concordato preventivo di ATAC. Mi preme ricordare che in questo momento qui noi stiamo seguendo attentamente tutte le procedure che ATAC sta seguendo sotto il controllo dei tre commissari nominati dal Tribunale Fallimentare di Roma e porto all'attenzione di tutti gli ascoltatori, quindi quelli che stanno vedendo questa diretta, il fatto che che eh, finalmente l'Atac ha sottoscritto il nuovo accordo sindacale con tutti i lavoratori dell'azienda e questo è il nostro step che lo riteniamo fondamentale per quanto riguarda il grado di fiducia che i lavoratori hanno nel nuovo, manager, nel nuovo management dell'azienda e soprattutto per il sostegno che Roma Capitale sta dando al piano di risanamento dell'azienda. Quindi già per primi loro che credano che l'azienda sia in grado di fornire il servizio che i cittadini si meritano, è già uno dei primi elementi che eh, certifica il fatto che la scelta del concordato in questo momento qui è la scelta più giusta per fornire servizi alla città. Volevo ricordare tra le altre cose e quindi mi preme sottolineare il fatto che alcune domande riguardano un argomento specifico e quindi ringrazio la signora Giusi Romano, il signor Lorenzo Palumbo e il signor Gianluca Cascianelli che. Vogliono sapere come ci stiamo comportando in merito all'oditi sul debito. Okay? Quindi, per completezza di informazioni esiste un debito che è quello gestito dalla gestione commissariale, con la quale noi stiamo lavorando alacremente anche perché tutta la documentazione a sostegno della gestione commissariale viene elaborata direttamente dai dipartimenti di Roma Capitale e quindi i rapporti con il commissario, la dottoressa Silvia Scozzese sono quotidiani per stabilire ciò che dalla documentazione può essere sostenuto all'interno dell'audit del debito e quindi riportato dentro la gestione commissariale e quello che noi stiamo riconoscendo come debiti fuori bilancio all'interno del programma e del bilancio nostro, utilizzando quelli che sono i fondi analogamente a quelle che sono le risorse da poter destinare a nuovi investimenti ma anche quelle che sono legate al soddisfacimento dei debiti pregressi che Roma Capitale sta eh, pagando piano piano. Quindi in questo momento qui l'audite sta andando avanti e naturalmente la parte legata al riconoscimento dei debiti la vedete durante le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina quindi Naturalmente nei prossimi incontri che noi faremo non abbiamo nessuna difficoltà a farvi vedere quelli che sono i debiti che nel momento sono riconosciuti e quelli che sono della gestione commissariale e quelli che sono della gestione ordinaria, quindi è un'attività che noi facciamo quotidianamente e quindi non abbiamo difficoltà a fare delle sezioni o dei focus eh, informativi nei confronti della cittadinanza per vedere l'evoluzione del debito, quindi, Ciò che noi siamo riusciti a scoprire nel corso del tempo è quello che noi ci impegniamo a pagare con le risorse che sono a disposizione di Roma Capitale e che sono state messe a disposizione in parte anche dal Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i fondi della gestione commissariale. Vorrei ricordare tra le altre cose un commento simpatico del signor Donato Monaco che da Livornese mi ricorda la precedente esperienza e che non rileggo però quanto mi scrive ma lascio eventualmente a, a tutti gli interessati di andarsi a vedere il commento che oggettivamente è molto simpatico però come patria del vernacoliere non mi potevo aspettare nient'altro di meglio naturalmente mi preme sottolineare un aspetto normativo purtroppo in merito alla domanda del signor Emanuele Ceccato che dice buonasera per capire meglio in merito alla vicenda delle quote azionarie di aeroporti di Roma da parte del Cune nell'ambito dell'organizzazione delle partecipate, che è merito soprattutto dell'assessore Colomban che si è fatto degnamente sostituire dall'assessore Gennaro in questi momenti qui e perché si è deciso di eh, far cassa su un asset strategico per il turismo. Allora, da quel punto di vista lì purtroppo la normativa la fa da sovrana rispetto alle scelte dell'amministrazione e la partecipazione per quanto riguarda sia la quota di partecipazione ma anche la tipologia di partecipazione che aveva Roma Capitale rientrava in quelle previste dalla Madia e nei precedenti piani di razionalizzazione delle partecipate che imponevano la dismissione. Quindi, ho torto collo, devo dire, ben venga il fatto che noi siamo riusciti a monetizzare 48 milioni di euro che sono stati immediatamente destinati a, nella parte investimenti del bilancio di Roma Capitale sull'annualità 2017 e che il decreto Madia ci ha costretto a liquidare come in realtà anche le altre parti che appartengono al piano di razionalizzazione delle partecipate e faccio riferimento per esempio alla centrale del latte che è un'imposizione normativa al fatto di utilizzare come piano di razionalizzazione perché in ogni caso le sanzioni legate alla cessione delle quote di partecipazione nel caso in cui non intervenga l'ente non riescono a far monetizzare e quindi mettere a disposizione della cittadinanza quello che è in realtà il beneficio della cessione della partecipazione. Quindi convengo in parte anche con lei del fatto che detenere la partecipazione avrebbe consentito di avere i dividendi da investire all'interno del, del territorio, ma come ente Roma Capitale non c'era data la possibilità di mantenere quel tipo di partecipazione, a meno che il controllo strategico non fosse stato sicuramente più alto e che rientrasse quantomeno nei parametri della Madia per quanto riguarda il mantenimento della partecipazione. In ultimo eh, eh, mi preme sottolineare un aspetto oggettivamente contingente che viene sottolineato dalla domanda del signor Luciano Cosentino e dice, ciao Gianni mi spieghi come sta andando il tavolo calenda e quali risorse sono previste per Roma? Come sta andando il tavolo calenda? Il tavolo calenda da parte dell'amministrazione comunale è stato preso seriamente anche perché l'orizzonte temporale dell'amministrazione Raggi e che viene portato avanti da tutta la Giunta è sicuramente e oggettivamente superiore rispetto a quello che è l'attività residua di questo governo che è prossimo alle elezioni. Quindi in questo caso qui noi abbiamo, stiamo facendo la parte delle persone più responsabili per quanto concerne il fatto di essere sempre presenti al tavolo calenda e cercare di utilizzare quelle che sono le risorse che di tutti i cittadini, perché naturalmente nelle dichiarazioni del Ministro Calenda le risorse sono quelle legate al pagamento da parte di tutti i cittadini italiani, che possono essere veicolate sulla città di Roma in quanto Roma Capitale e devono essere utilizzate seriamente. Quindi noi ci attendiamo innanzitutto uno stanziamento da parte del Ministro delle risorse e quindi che esse diventano effettive, perché noi nel nostro bilancio di previsione, in merito a quelli che sono gli asset strategici di sviluppo della città, in merito al tavolo, quelli che sono stati identificati al tavolo, noi li abbiamo inseriti correttamente nel bilancio di previsione che è triennale, quindi il piano di investimenti per lo sviluppo della città noi lo porteremo avanti almeno fino al prossimo triennio. Naturalmente le stesse linee di azione che sono state identificate sul tavolo Calenda che porta seriamente l'amministrazione a investire le risorse e a controllare come esse possono generare lo sviluppo economico, quindi a noi non ci interessa solo e esclusivamente lo stanziamento, ma anche mettere in piedi tutte quelle che sono le azioni che poi porteranno l'accrescimento di Roma Capitale. È un nostro compito, e nel bilancio di previsione triennale e in quelli successivi che poi copriranno l'intero mandato della Sindaca Raggi, saranno identificate le risorse e saranno monitorate, come io avevo indicato rispondendo alla eh, gentile signora Gabriella Moriconi, in merito a tutte quelle che sono le rendicontazioni per Roma Capitale, come ente territoriale è obbligato a fare che deve inserire all'interno dei propri strumenti di programmazione. Nei nostri ci sono anche le risultanze del tavolo Calenda, però in questo momento noi con soldi per i quali abbiamo l'accertamento delle entrate e l'impegno di spesa. Quindi il nostro è il bilancio che già ha assegnato le risorse su queste, su queste linee guida che sono state identificate dal, dal ministro Calenda. Io cerco di riportare il tavolo a quella che è la serietà che i cittadini si aspettano e quindi in questo momento qui noi non abbiamo bisogno solo esclusivamente di promesse, ma abbiamo bisogno poi di fare effettivamente con le risorse stanziate a disposizione gli investimenti che la città si aspetta. Mi preme per ultimo ricordare uno, che era uno, uno dei cavalli di battaglia della nostra amministrazione e quindi io naturalmente che sono arrivato qui agosto, non ho fatto nient'altro che leggermi attentamente quelle che erano le linee di mandato e seguire anche tutta la campagna elettorale che ci fu su Roma e che poi ha portato l'amministrazione a governare il municipio e quindi uno degli elementi era nessuno deve rimanere indietro il bilancio di previsione certifica questo punto del programma e l'impegno da parte dell'amministrazione sull'autonomia e sul decentramento in particolare sull'attenzione che noi abbiamo alle periferie è legato anche agli stanziamenti che sono stati proposti in votazione all'Assemblea Capitolina sul bilancio di previsione e che portano un incremento di risorse di 36 milioni di euro diviso per tutti i municipi rispetto agli stanziamenti in in, nelle dotazioni iniziali sul 2017 per quanto riguarda i servizi sociali e la manutenzione delle strade e più abbiamo messo a disposizione alti. 30 milioni di euro, quindi 2 milioni di euro a municipio senza fare nessun tipo di discriminazione tra i vari municipi per investimenti sul titolo secondo e che porteranno allo sviluppo dei singoli municipi. Quindi noi ci eravamo presi l'impegno di eh, gestire l'autonomia e il decentramento e quindi anche il nuovo statuto che verrà approvato dall'Assemblea Capitolina nel, nel, nell'inizio del 2018 in realtà non è stato uno step che impone o impedisce l'assegnazione di risorse direttamente ai municipi. Noi ci stiamo credendo, e quindi il fatto di aver responsabilizzato direttamente i municipi assegnando le risorse con degli obiettivi specifici, fa in modo in maniera da assegnare direttamente gli stanziamenti laddove ce n'è più bisogno e dove i cittadini hanno la possibilità di ottenere risposta direttamente dai territori. Non so se ci sono altre domande che sono... Corse in questo momento qui. Sì, io ringrazio tutti degli incoraggiamenti che sto leggendo in questo momento qui. E come ho detto inizialmente, quindi per coloro che magari non hanno visto all'inizio della diretta, nessun tipo di defianza e nessun tipo di impedimento anche fisico ci farà tornare indietro. Noi andremo dritti come un treno, mi naturalmente in mente il treno sulla domanda dell'Atac, ma noi andremo avanti eh, migliorando i servizi della, della metropolitana, dei servizi autobus e dei tram. Quindi questa è la velocità che non solo deve avere l'amministrazione ma devono avere anche tutti i servizi a disposizione della cittadinanza. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito e questo sarà un appuntamento che noi rifaremo uh, prestissimo. Anzi, se sulla mia pagina Facebook che controllo quotidianamente voi mi volete lasciare le domande, io le raccolgo anche nel corso del tempo e poi organizzeremo delle dirette e anche per quelle che in realtà non sono direttamente nel post, ma voi mandatemi anche nella posta quelle che sono le domande e poi sarà mia cura eh, preparare tutte le risposte che voi mi meritate. Grazie.